Bella ragazzi hey, Ragazzi siamo al lago Centopertica Pesca di Storioni Oggi io sono ospite Ne ha già ganciato uno ragazzi l'ha slamato Eh sì l'ho slamato Siamo qua Già a fondo Con l'anello Con la trota Vediamo di prendere qualcosa A dopo Sicuro prendiamo dai No no, no no aspetta Sta registrando? Aspetta. aspetta Ok, registra però? Sì si sta registrando È il bene È il bene Guarda la piega della carta Minchia bello Sturgeon questo Minchia un gold è mangiato Grande Nico Ah no da, da fuori Devo tirare su anche la mia? No ho fatto solo Il drive tu? Ma che ti dici, Nicola, Ma che te ne puoi fare? Ah no, merda. Devo fare? Eh, perché ti. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Nico. no, no, sotto no, no, Eh, vabbè, dai. E te no, no, no, no, no, no, no, no, no, in er no, A posto. Ok. Montatura semplice alla fine Piombo Piombo girella Girella grossa A model 2 barra 3 BKK senza ardiglione Con la trota Impanata nel sale Bella dura Taglialo, taglialo, taglialo. Intanto lancio, poi ti vengo a dare una mano. Oh, io ho lanciato qua vicino, eh. Uh, la canna, la canna. Eccolo qua. Cioè? Oh. È il bene. Chiudi un po' la frizione va. Fa il video? Eh sì sì, sto registrando. No, no, ma è piccolo, fa! Porca trova, sembrava. Un golden eh. della schiena. Ah, dalla schiena, merda. Te lo slamo in acqua. Porca... Oh, oh, no, no, porca Porca No zio. Grazie a Dio no ho solo il piombo. Porca puttana. Il collo minchia. mi stava andando no, porca filmato, merda bro. certo che l'ho filmato For... no no no no aspetta oh, oh. lo vuoi tirare su sì. ok allora aspetta Ti faccio passare sotto passa sotto di qua passa sotto di qua minchia lo slaminaco lo vuoi portare su questo è dalla bocca proprio vai passa sotto vieni fratello qua ci riesci? dai oh, minchia mi sono infizzato con me con la sua figlia di puttana vado a tirar fuori? no dai okay. mi hai fatto se di brutto fra. madonna sei dato fa questo cazzo? porca puttana nico vaffanculo, c'è una sponda di merda in cazzo stai prendendo mi stai facendo il culo oh, <ride> ma mangiano proprio col palle, si eh? Sì, sì. Cazzo l'altro filo. Merda Eh sì. No, ok. Sei tolto. Sì, sì, sì. Cazzo che bello Dani Eh ora dove lo tiro su? Adesso scendiamo Se lo troviamo in acqua Ah no è rampato Dai Dani non c'è gatto eh? Non c'è gatto addosso Ma <ride> vai <ride> a <ride> fanculo Lascia la Lascio? La Lascio? La vuoi fare la foto dai? Vai dai va bene va bene La facciamo dopo dai so. Come vuoi tu bro? Eh questo è un che lo Tiralo fuori tiralo fuori Cioè nel senso slamalo dentro l'acqua Vai lascia il filo lascia il filo Ma l'hai preso dalla bocca, anche questa. Eh, fra, mettilo sul materasso. Fra, tu ne che ti ho fatto il cibo. Apri, apri, apri, apri. Ah, ma mangiato! Vai, zio. Il di filo è troppo, è troppo, 35. Ci ho preso, vai lì. Vai Nick no. Rilascia, si è slamato, si è slamato Vai vai Sì sì okay, Eh bello bello, è più cicciotto Vai buttalo, buttalo no, <ride> Voleva tornare da te Minchia bello! La la Ma vuoi tirarlo su o slamarlo? una foto. Ok, quindi prendo il tappetino. Eh, arrivo, arrivo. Dai che sta venendo di qua. andiamo facciamo la foto ce la fai? sì, si sì. sì. ok vai okay. Ciccio che bello Grande, grazie, grazie mille, sicurati, complimenti Cazzo, finalmente oh, oh Porca bello, puttana, questa canna Il passaggio li ha ferrato, questo è rampato Però me lo fai sentire con quella canna? Con aspetta Aspetta, posso sentire in mano solo la canna? Aspetta, aspetta. aspetta, fa vedere prima dove l'ho preso No, l'hai rampato Sicuro ormai piccolino Dai, Vieni già di qua sotto, guarda, metti di qua Ah ah una canna piccolissima ti faccio la foto si sì, si sì, vai vai Eh minchia Dopo Mi un'ora Vai ne No solo così vieni, vieni. Minchia ci sta Ma che acciughe no, frate <ride> <ride> Vabbè è una canna da 80 grammi frate lascia Ora che cazzo fa quando lo prendi? Caga Eh, eh sì, anche prima Lascia, lascia, Nico, lascia Sì, sì, anche prima guarda. Qua Tira su, tira su questo No, no, tira su che faccio la foto Sì, sì Eh, lo tiro su io, se no Tieni qua Grazie Nico Già slamato? Vai Tenga Noi PIZZA Noi Andiamo dai vedi Ma E' arrivo infatti Ragazzi una bella pizza Dei mm -hmm. cinesi ovviamente Ovviamente che è babbaro Bella rigenerativa Porco Dio <ride> Top No, ma che bel bianco Guarda il mio canna a fondo, ragazzi Qual è partita via? Eh, anche la canna a fondo, ciao Eh fa il periodo, doppietto Ma magari Fa <ride> vedere sto bianchettino qua Guarda lì, merda lì Guarda lì C'era piccolino Guarda quella la, mm. la Vabbè, però l'hai preso, dai L'ho preso, tranquillo che l'ha rampato ma che merda ti male nick oh ho sbrigginato la candy dai Nick, finalmente vai Nick la mia povera tu porca puttana, finalmente Minchia, Nico. Qua, grosso, grosso. Porco... <ride> Grande, Nico, che me l'hai detto. Mi stavo addormentando. Ti giuro che mi stavo addormentando. Da sotto. Nico, alza sta roba. Porca con uh, il pellet ma veramente? Eh. Eh, eh, no, no. alza la mi... canna davanti che così va a sottobarco eh? ah un golden del cazzo piccolo mm. no. ma dalla bocca invece no! l'ha aperto ma vaffanculo va, fanculo, va. <ride> mi, ha posto, mi ha strappato la canna che bravo. culo Fransinoro, chiedimi la canna, chiedimi la canna che bello Che la la coprotesa? Sì Che bello Che culo Fammi una foto. Eh. Cazzo, il sinoro è uscito, va, ma che bellino È cieco, non c'è gli occhi, fra c Non c'è un occhio, vedi? Vero, vero Ragazzi è il Pazzesco Del lago Ragazzi guardate che bel siluretto Piccolissimo Che fana. grande Che figato. Grande Nico Micchia Nico Eh? Porca troia, sicuramente è grosso. Minchia, tra il panno per i 5-6 di quartiere È il troppo? Sì, eh. sì, è acceso tutto. <ride> Porca <ride> troia. Ma non ce la faccio più. Non si vede la canna qua? Sì, sì, si vede, no. si vede. Guarda Oh, oh occhiano, occhiano a stuccare. Non perdermelo. Non spostare il pippotto qua. C'è il pesce qua al pippotto vicino, eh. Grazie. Ah, minchia, non l'avevo visto questo. Porca troia, Nico. Uh, guarda, mi sta tirando dentro a me, mi sta tirando. Madonna. Mi sta tirando dentro a me. Guarda, guarda. Cazzo, però, ma 5 porco tirando Ma, amico. fra ma tu e sei tu un grande. A me, eh. Pompalo, pompalo. No, no, io ce la faccio. Oh, Nico, dammi sto 5. Che e grande. Ti stanno tirando dentro a me. Eh, ci credo, l'abbiamo visto quando è uscito. Sì, questo oh. lo metti sempre. Sul... e facciamo la foto di Dan dai che adesso lo alziamo dai adesso viene su minchia che oh, bestia della madonna. P alla bocca ma è il russo del cazzo ma zio ma guarda che è gigante no non è grosso tira di brucio però ma guarda dove cazzo l'hai preso chi è che lo tira su io o tu? io io tutte e due dai aiutami vieni, vieni. lascia serio lascia serio che danno minchia ora quanto bagno Cazzo. Ce l'ho Ce l'hai Minchia Ma Nico Guarda che è grosso. Porco ho sì, non ce ho ho ho pesa troppo. Zio, ho lo ho un po' Ecco bravo così bravo, Merda Nico tira Nico! Nico tira! Porco. Ah, tiralo più su, tiralo più su, mettilo giù. Anzi, io ho scelto più te lo chi. Vai Dani, facciamo la foto. facciamo un po'. Vai, rilasciamo. Anche io voglio fare la foto. Aspetta che la è il pesce più grosso della nostra vita. Vai rilasciamolo Dani Vai Nico, rilascialo tu Ragazzi, beh, il pesce della vita Eh, sì, questo è un bel pesciolone Tieniamolo sì, un po', faccio il video della rilascio Rilass the big del Benuga russo Andato Madonna Porca troia, raga Ma ti giuro che per tirarlo fuori dall'acqua no? Molto... Per tirarlo fuori dall'acqua, ma porca troio! Oh che sarà stato 80 kg! Bella raga era qua che stavo editando il video e niente, l'altro ci dimenticati di farla, quindi la faccio adesso. E niente, è stata proprio una bella giornata, ci siamo divertiti tutti e due, abbiamo preso dei bei pesci e nel prossimo video vedrete che praticamente sempre in quella giornata per colpa di uno storione ho spezzato la canna in due e vabbè perché sono andato a pescare gli stironi con una canna che non era adatta e diciamo che un po' me lo sono meditato. però comunque il pesce sono riuscito a prenderlo e niente, ciao ragazzi